Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella. Oggi faremo una lettura angelica. Riceveremo i messaggi degli angeli e dell'arcangelo Michele. Eh, questa lettura sarà valida per 15 giorni, quindi a partire dall'11, domenica 11 a domenica. Fatemi vedere domenica 25 luglio 2021. Questo perché il weekend del 17 e del 18 avremo il webinar. Ok, e poi giovedì 15 ci sarà la diretta. Per chi è interessato, potete mandare il messaggino con la vostra domanda da fare all'Arcangelo Michele. È un servizio. Eh, che io vi dono incondizionatamente con amore ok ehm, bene allora oggi utilizzeremo tre mazzi di carte abbiamo le carte delle fate di dorin Virtu, guarire con le fatte sono stampate da my life poi avremo, abbiamo le carte dei viaggiatori sacri e abbiamo le carte degli angeli dell'abbondanza sempre di dorin virtù stampate da my life e infine andremo a prendere una carta dalle carte di luis e i guarisci col potere delle parole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 Chiedo di purificare la, la mia energia l'energia di tutte le persone che con tanto amore vi seguono con amore ti chiedo di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato arcangelo michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione nel luogo in cui ci troviamo dentro di noi e intorno a noi affinché Attraverso questo messaggio, durante la lettura angelica, possono arrivare messaggi di luce, di amore, di verità, di saggezza, di integrità, e che tutto ciò che ho posto a Dio, alla luce e all'amore, vada al di fuori di noi, alla luce del Creatore che sa cosa deve fare. Chiedo protezione, guida e assistenza per me e per tutte le persone che coinvolte, grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando a questa lettura angelica, e così è. Allora mi stiamo, iniziamo a prendere tre carte dal mazzo, allora introduciamo la lettura angelica degli angeli con la carta dei miracoli bene bene questo incoraggia me e anche voi sicuramente stanno accadendo dei miracoli nel mio caso questo sta accadendo si sono sbloccate delle situazioni che fino a qualche anno fa era tutto bloccato e invece adesso finalmente eh, posso dire che piano piano i sogni iniziano a manifestarsi grazie all'aiuto degli angeli dell'arcangelo eh, michele infatti questa carta parla credi nella magia credi nei miracoli bellissimo bene sono contenta ci sono quindi delle energie positive per questi 15 giorni meraviglioso e poi vediamo un po' la terza carta, eh, parla di eh, purificare il passato, di guarire il presente, ok? La carta eh, della, della purificazione, del ringiovanimento attraverso l'acqua, eh, un messaggio dell'acqua, si parla proprio di pulire, di eh, rigenerarci no anche di coccolarci un po poi andiamo a vedere nello specifico parliamo anche di abbondanza eh, basta lamentele, ragazzi usciamo dal giudizio di noi stessi degli altri del mondo della vita stessa usciamo dal dramma perché questo è l'unico modo per manifestare la carta è caduta, eh, sciogli i voti di povertà se vuoi manifestare abbondanza, assolutamente... Eh, potete fare il processo di liberazione che ho messo a disposizione gratuita nel mio sito connessioneangeliche.com Lascia andare la gelosia, questa non è la prima volta che esce questa carta eh, e ora vediamo cosa ci vuole dire l'arcangelo Michele perché comunque per manifestare bisogna uscire dall'ego dall ragazzi, dalle energie basse di paura eh, quindi lamenta, stiamo parlando di lamentele continue, eh, ma quella persona lì è più brava di me perché, perché è fortunata, perché è nata ricca, perché ha i genitori ricchi perché eh, perché questo perché quello noi troviamo 10.000 scuse gli altri sono meglio di noi o gli altri magari sono più fortunati di noi e invece bisogna uscire dalle dalle lamentele dalla competizione allora sono uscite due carte le prendiamo in considerazione io amo le carte dei, uh, delle fatte allora è uscita la carta potere spirituale quindi è venuto il momento di recuperare il tuo potere per manifestare i tuoi sogni segui i tuoi sogni quali sono i tuoi sogni? Devi anche individuarli, ok? Cosa ti piace fare? Cosa ti dà gioia? Va bene? E poi no, qua sono uscite troppe, quindi eh, continuiamo a mischiare. Io le alzo così, almeno voi potete vedere mentre sto mischiando le carte, potete vedere che escono in diretta e eh, guarda dentro di te, ok? Ora prendiamo la carta dal mazzo di Luis Hay, ne scegliamo una, eccola qui. Abbiamo la carta Sono in pace, bellissima, messaggio finale stupendo. Allora, eh, abbiamo parlato di miracoli, quindi questi 15 giorni sono, eh, un, è un veramente... Mm, un portale energetico che si sta aprendo, le energie sono molto molto alte o meglio sono molto potenti quindi dipende da dove tu ti sintonizzi. L'Arcangelo Michele e gli angeli ci stanno invitando a sintonizzarci nella frequenza della ricettività all'abbondanza, credi nei miracoli. Eh, Pensa, pensa in, di, in di, cioè, utilizza pensieri eh, potenzianti cerca di immaginare quello che tu eh, vuoi realizzare nella vita va bene possa essere una guarigione possa essere eh, nuove, eh, il fatto che vuoi manifestare nuove amicizie nella tua vita un lavoro nuovo eh, più forma fisica più vitalità immaginati di essere eh, nel tuo pieno potere di essere vincente di avere successo immaginati come che l'hai già ottenuto perché miracoli infiniti stanno arrivando nella tua vita e gli angeli dicono anche che veramente è, è un um, bisogna credere nella magia bisogna credere nella, nei, nei propri sogni bisogna riconnettersi con i propri sogni perché questo ci dà la forza di sentirci vivi perché una persona che ha smesso di credere nei propri sogni è una persona che vibra nelle frequenze del dolore della sofferenza ha, sm ha smesso di sognare ha smesso anche di, uh, di creare la realtà uh, in base all'amore perché um, diciamo che ci sono due forme di due modi per creare la propria realtà attraverso il dolore la sofferenza o attraverso l'amore la gratitudine la gioia eh, e naturalmente ciò che ti dà gioia è la, la, la via dell'anima non può essere la via dell'ego va bene eh, ego uguale paura eh, però ci sono persone che magari vogliono raggiungere degli obiettivi seguendo l'ego diciamo che in realtà questi obiettivi eh, poi non ci danno questa grande gioia no quindi praticamente per riuscire a distinguere dice l'arcangelo Michele eh, cosa ti dà gioia veramente, Cos'è veramente il sogno e l'obiettivo vero dell'anima in allineamento all'obiettivo e il sogno della, della nostra parte umana, l'obiettivo è proprio quello di unire la, no, la volontà dell'anima, la volontà dello spirito e la volontà del personale. Ok, personale inteso come noi esseri umani in questo corpo umano nella materia e non, nel, non nella identificazione dell'ego. L'ego vuole magari raggiungere eh, delle cose giusto per accumulare piuttosto che. Mh, delle cose effimere che non ci danno gioia, non ci danno soddisfazione, non ci danno appagamento. Quindi crediamo nei nostri sogni, crediamo nella magia, miracoli alle porte. Eh, diciamo che per poter fare questo, parliamo di manifestazione in questa lettura, eh, allora uscire dalla lamentela, sciogliere i voti di povertà, lasciare andare la gelosia, pulire il passato e guarire il presente. Quindi ci sono quattro elementi da prendere in considerazione, il primo è per pulire il passato e guarire il nostro presente, per manifestare ciò che vogliamo, approfittiamo di questo portale dell'energia di questi 15 giorni per perdonare noi stessi, per perdonare la vita stessa, perdonare le persone che in passato o nel presente ci stanno facendo del male, cerchiamo di guarire energeticamente il nostro sacro cuore, perdonare non significa ehm, diciamo accettare... Accettare il presente sì, questo sì, accettare il passato pure, ma non significa accettare che delle persone, eh, cioè, non, accettare che è giusto, no, accettare che è accaduto o che sta accadendo qualcosa che, da cui ci dobbiamo staccare. Quindi l'accettazione è questa, ma non significa, il perdono non vuol dire... Giustificare il comportamento sbagliato altrui assolutamente, ma è un modo per tagliare le corde energetiche e per staccarci energeticamente dai 20 situazioni persone. Che a qualche livello hanno danneggiato, ci hanno fatto del male, o magari delle cose che noi stessi abbiamo commesso, di cui ci stiamo un po' pentendo, quindi bisogna lasciare andare il senso di colpa, no? E quindi il perdono è proprio una forma di guarigione veramente. Quando voi raggiungete il livello del perdono, nel, nel, arrivate a guarire il cuore, eh, il chakra del cuore si espande, si apre e iniziamo a sentire veramente la pace, eh, la pace interna. Questa è la via, la via per sentire la pace nel cuore. Io eh, lavoro con persone che mm, vorrei. Aprire una piccola parentesi con persone che alle volte ripetono ciclicamente sempre gli stessi eventi con persone circostanze diverse ma situazioni analoghe che si ripetono, questo accade quando praticamente eh, le, ci sono delle questioni irrisolte eh, e quindi bisogna riconoscere cosa noi dobbiamo guarire dentro noi stessi e la formula è il perdono anime infinite, quindi basta lamentarsi, basta dire eh, sta andando tutto male, non ce la posso fare. Fare, non riesco a, a risalire non riesco a riprendermi col lavoro non riesco a fare amicizia non riesco a trovare il compagno giusto eh, tutto va male nella mia vita non usciamo da questa negatività non riesco a manifestare i soldi che mi servono per farmi un viaggio piuttosto non ho lavoro eh, diciamo che per uscire da questi blocchi perché ci sono effettivamente dei blocchi esci dalla lamentela, esci dalla negatività ragazzi mh, vi rendete conto che eh, cioè io nella lavoro di coaching utilizzo veramente il potere della parola e le persone attraverso le parole guariscono quindi non sottovalutiamo i nostri pensieri e le nostre parole e le nostre azioni quindi usciamo dal caos per entrare nell'amore nella gioia nella gratitudine iniziamo dalle cose che abbiamo iniziamo a ringraziare per le piccole cose che ci sono va bene ok già il fatto di essere vivi va bene, poi per poter manifestare comunque abbondanza bisogna sciogliere i voti di povertà ricordiamoci che alle volte i voti di povertà non riguardano solo la povertà economica ma anche eh, possono riguardare anche sai, quando fai quei voti dove dici rinuncio anche alle relazioni alla gioia, una relazione d'amore, i voti di, di povertà sono molto connessi anche ai voti di castità e, e alla, ai voti di privazione alla gioia, all'abbondanza e alla felicità per questo consiglio vivamente il processo di liberazione però un'affermazione suggerita dall'arcangelo michele è anche quella di dire in nome del mio pieno potere divino io rossella pani eh, dico e affermo dichiaro e affermo che sciolgo tutti i voti di povertà di castità di privazione alla gioia all'abbondanza che riguardano questa vita le altre vite potete scrivere in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio io sono amore io sono abbondanza io sono ricchezza, io sono gioia, io sono amore infinito, io mi amo, le persone mi amano. Ecco, iniziare a scrivere delle affermazioni e recitarle come un mantra, registrarle e ascoltarle all'infinito, questo sblocca delle situazioni. Eh, potete anche ascoltare la meditazione dell'abbondanza che ho messo su YouTube, che è anche molto potente e molto bella. Mm. La meditazione della manifestazione dell'abbondanza sempre su questo canale di connessione angelica. Poi un altro blocco all'abbondanza, perché abbondanza non, è, non sono solo i soldi, è eh, a 360 gradi l'abbondanza in tutte le sue forme di amore. Va bene, ah, bisogna lasciare andare la gelosia, ma basta con questa competizione. Basta dire che gli altri sono meglio, che tu sei peggio oppure che tu sei meglio degli altri. Perché noi abbiamo due tipi di ego, dice l'arcangelo Michele. Questo lo insegno anche nei miei Seminari. abbiamo lego superior lego inferior ok ho coniato io queste queste due, non io ma attraverso l'Arcangelo Michele e lui parla di ego superior quando la persona si sente al di sopra di un'altra che in realtà è un senso di inferiorità perché se io mi metto al di sopra di un altro è perché voglio nascondere il mio senso di inferiorità rispetto agli altri va bene, voi non ci credete ma è così le persone molto egoiche in realtà sono persone che soffrono in silenzio eh, e che purtroppo provano questo sentimento molto brutto che è la gelosia, io credo che sia uno dei sentimenti peggiori in assoluto nell'essere umano, per carità, e anche negli animali. Ehm... E eh, cosa volevo dire? Quindi rivalità, competizione, voler a tutti i costi essere il migliore. Se io veramente voglio eh, raggiungere un traguardo ambizioso, voglio essere il numero uno nel mio settore, la vera competizione non la devo avere con gli altri, ma semmai cerco di dare il meglio di me cerco di essere il mio di esprimere il mio massimo potenziale di dare il meglio che io posso dare e se gli altri fanno meglio di me cioè, bisognerebbe provare ammira ammirazione, bisognerebbe provare, eh, che non è mh, competizione, è ammirazione, dire congratulazioni, cioè, bisogna eh, provare gioia per il successo degli altri, perché provando gioia per il successo degli altri arriva più, eh, più abbondanza nella nostra vita, va bene? Chi riesce a trascendere l'ego attraverso il perdono, attraverso il non giudizio, attraverso lo scioglimento dei i voti di povertà attraverso la trascesa della gelosia ecco che noi ci riconnettiamo alla nostra vera natura spirituale iniziamo a riacquistare potere personale e spirituale che questo è l'obiettivo primario dell'anima soprattutto delle anime in ascensione che in questo momento stanno percorrendo il percorso spirituale, va bene? Quindi abbiamo eh, la carta di seguire i tuoi sogni, mm? ok? Ecco l'Arcangelo Michele mi sta consigliando di, eh, sì adesso questa lettura praticamente la metterò per 15 giorni eh, e poi eh, sono dei messaggi molto importanti da dare. Anche in un'altra sede, va bene. Questo è un messaggio che è arrivato adesso. Quindi continua a rimanere focalizzato nei tuoi sogni, miracoli infiniti, credi nella magia trascendi l'ego e vedrai risultati incredibili nella tua vita va bene e, e hai bisogno di capire per capire cosa veramente vuoi perché alle volte vuoi delle cose guidate dall'ego alle volte guidate dal cuore non sai più dove la testa e il cuore non ci capisci niente meditazione preghiera guardati dentro entra dentro di te fai un percorso di perdono e ritroverai la pace nel tuo sacro cuore. Sono veramente felice per questa lettura angelica, veramente eh, è veramente potente, sono dei messaggi, io vi, vi chiederei se avete bisogno di ascoltare meglio mandate indietro e riascoltate tutta la lettura perché questa lettura ha degli insegnamenti spirituali molto molto profondi ok io sono felice ci vediamo in diretta il 15 ok eh, per chi è interessato naturalmente contattatemi mandatemi un messaggino con la vostra domanda poi io seleziono le persone a cui eh, risponderò in diretta quindi vi chiamerò in diretta farete la domanda in diretta e eh, io risponderò uh, attraverso la lettura. Delle carte, alle domande che farete agli angeli e all'arcangelo Michele. Va bene, scrivetemi il messaggio su WhatsApp con il vostro nome, cognome e numero di telefono. Bene. Eh, volevo ricordarvi che il 17 e il 18 luglio di questo mese c'è il seminario webinar di connessione angeliche dove io vi insegnerò. A connettervi con gli angeli e con l'arcangelo Michele attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo Michele sono degli insegnamenti molto profondi molto potenti eh, e vi darò tutti gli strumenti che vi serviranno per imparare a connettervi con gli angeli per mantenere questa connessione anche dopo il webinar va bene naturalmente come preparazione al webinar è importante fare le preghiere che gli ho dato in dotazione gratuita le potete trovare nel mio sito web connessioneangeliche.com, risorse gratuite, preghiera di protezione, preghiera di protezione della casa e degli ambienti, processo di liberazione. Mi occupo anche di fare il coaching con Logos Healing, Logos Parola. Può guarire la guarigione energetica attraverso l'utilizzo della parola. Ok? Quindi purificare la nostra energia eliminare le paure eliminare le credenze limitanti e sabotanti eliminare i blocchi eliminare i traumi eliminare tutto ciò che ci sta impedendo di essere nella nostra piena energia nella nostra piena vitalità nella gioia e nell'amore logo si comprende la parte non solo dalla parte della liberazione, ma anche la parte della riprogrammazione. Quindi riprogram ripro serve, scusate, serve per riprogrammarci al successo. Successo è una parola meravigliosa. Il successo dell'anima allineato al successo personale dei nostri sogni per raggiungere quello che noi desideriamo dal profondo del nostro sacro cuore spiritualmente parlando non entra in contrasto usciamo dai voti di povertà anime infinite usciamo dai voti di limitazione all'abbondanza perché ne abbiamo bisogno tutti dobbiamo uscire da questi programmi che ci stanno sabotando e ci stanno impedendo di essere felici di essere nell'abbondanza di essere nella gioia lasciamo andare i sensi di colpa E ragazzi con questo lavoro è veramente possibile cambiare la nostra frequenza perché veramente la legge dell'attrazione che, che, che è la legge che ci consente di manifestare nella nostra vita in maniera consapevole e inconsapevole se noi vogliamo creare consapevolmente la nostra realtà noi dobbiamo cambiare frequenza vibrando una certa frequenza noi riusciremo a manifestare i miracoli nella nostra vita va bene è un percorso perché mantenere alte le frequenze è un allenamento spirituale, ok? Mi occupo anche fare di, fa di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte oppure con la connessione diretta Facilito anche la guarigione negli altri con le nuove frequenze di luce se non sapete cosa sono potete andare a guardare i video su youtube guarigione energetica con le nuove frequenze di luce dove io spiego molto bene che cosa sono le faccio anche sentire facilito anche delle guarigioni a distanza gratuite ragazzi informatevi se non mi conoscete avete la possibilità di conoscermi meglio vi sono nel canale youtube delle playlist andate sulle playlist ci sono sono vari argomenti eh, e quindi tanti video per ogni argomento così vi fate un po una cultura generale di quello che è di quelli che sono i servizi che io offro di quello che il lavoro che io faccio e di quello che tu puoi imparare a fare eh, va bene io vi saluto eh, vi abbraccio e ci sentiamo fra 15 giorni un bacione a tutti a presto ciao ciao